Benissimo. No, eh, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Allora, volevo intanto dare il benvenuto a tutti quanti a nome del CESPI, Centro Studi Politica Internazionale, della Finisme, Federazione Nazionale degli Insegnanti e dell'Associazione Culturale Iscritti a Parlare. Eh, volevo innanzitutto ringraziare in modo particolare i relatori, Maria Guerrieri, in rappresentanza degli studenti eh, del, di tutti i licei e gli istituti presenti, Lucia annunziata, scrittrice e giornalista, eh, il ministro Vincenzo Mendola, ministro per gli affari europei, il dottor Antonio Parenti, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, e l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Estere della Camera dei Deputati. Un ringraziamento, un benvenuto a tutti gli studenti e i docenti che sono collegati in questo momento da diverse città d'Italia. Sono con noi oggi da Roma i licei Mamiani, Manara, Talete e Vivona, l'Istituto Darwin, l'Istituto Sociale e i Licei d'Azeglio Einstein di Torino, il Liceo Cassarà di Palermo e l'Istituto Giannone di Caserta. A tutti un benvenuto. Io solo due parole di introduzione. Eh, eh, il Covid ha, ha profondamente modificato il nostro modo di vivere, il nostro modo di percepirci in un mondo che cambia molto rapidamente. Eh, gli effetti di questa pandemia eh, si misureranno negli anni, e in buona parte non sono prevedibili, certo che il mondo uscirà diverso eh, e non sappiamo come, eh, come sarà. Eh, allora la capacità di affrontare insieme i problemi globali sarà sicuramente la chiave, eh, una chiave fondamentale per il, per il futuro e l'Unione Europea rappresenta una risorsa e un'opportunità fondamentale, è necessario ripartire da qui facendo progredire questa risorsa. Ed ecco perché i percorsi che abbiamo proposto anche per questo anno 2020-2021 hanno l'Europa al, ehm, eh, al centro e affrontano alcune delle sfide che l'Europa ha di fronte. Eh, L'ambiente, le migrazioni, i giovani, i diritti umani, la comunicazione. Quello che noi vi proponiamo in questi percorsi è sperimentarci in una lettura di fenomeni complessi, che è quello che un istituto come il CESPI eh, fa quotidianamente. Ora non rubo altro tempo ai nostri interlocutori e do la parola a Maria Guerrieri, direttrice del giornale scolastico La Lucciola, in ehm, rappresentanza di tutti gli studenti, scelta anche perché eh, il, ehm, il liceo eh, a cui appartiene è stato il primo storicamente ad aver aderito a, ai nostri eh, programmi. Maria, a te la parola. Grazie e buongiorno. Eh, volevo innanzitutto ringraziare il dottor Parenti, il presidente Fassini e il ministro Amendola eh, per l'organizzazione di questo evento. Eh, questi eventi sono molto importanti perché a noi, per noi ragazzi ci permettono di approfondire le opportunità che l'Unione Europea ci offre, eh, ma anche di parlare delle origini e degli obiettivi che sono alla base del progetto europeo e anche diciamo, il valore attuale come strumento di pace e integrazione economica. Um, un tema molto importante in questo periodo è sicuramente quello dei diritti, infatti eh, vogliamo appunto parlare anche dell'Europa eh, come organizzazione che promuove sicuramente i diritti dell'uomo, questo è avvenuto con, eh, con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali nel 2000 ma sta avvenendo anche adesso, eh, mi riferisco ovviamente all'eradizione del recovery plan e delle, delle condizionalità che l'Europa ha imposto, ovvero che fossero rispettati tutti i diritti fondamentali nei paesi europei e questo è un tema a cui il Parlamento europeo ehm, è molto, si è molto occupato, ehm, e infatti è importante che ciò venga, venga conosciuto perché è un'istituzione che sicuramente ehm, è, si è impegnata molto nel rispetto dei diritti umani per tutti i paesi, sia all'interno sia all'esterno dell'Europa. E Volevo anche dire che eh, noi ragazzi vogliamo sia conoscere cosa l'Europa può fare per noi, ma anche cosa noi Possiamo fare per l'Europa e per rafforzare proprio l'Unione Europea come spazio di diritti e di solidarietà e per questo le istituzioni europee hanno secondo me la necessità di saper diffondere adeguatamente i ruoli che svolgono e cosa fanno. Um, per quanto riguarda ovviamente la pandemia vogliamo appunto scoprire come l'Europa può essere una risorsa fondamentale per rispondere in modo, eh, per avere una risposta comune all'emergenza sanitaria, eh, perché abbiamo visto che sia la pandemia sia tutti i problemi odierni sono eh, difficili da risolvere entro i confini nazionali, ovviamente parlo della pandemia ma anche di altri problemi come l'immigrazione e l'ambiente, Um, infatti ricordiamo appunto anche che l'integrazione comunitaria eh, è nata 70 anni fa promuovendo la, lo sviluppo dell'industria del carbone e dell'acciaio proprio per risollevarsi dopo la seconda guerra mondiale, dopo un periodo di crisi e allo stesso modo adesso secondo, secondo me potrebbe diciamo, eh, promuovere essere all'avanguardia in un processo di riconversione ecologica dell'economia ehm, proprio per risolvere il problema mh, di eh, adesso dopo la crisi ovviamente dovuta alla pandemia e volevo infine dire che a fine maggio saremo noi eh, a, a parlare, ovviamente riparteremo i ruoli e diremo cosa, cosa abbiamo imparato e sicuramente speriamo che il contesto sia anche diverso e che anche, anche grazie allo sforzo comune dell'Unione Europea. Grazie. Grazie, grazie mille. Eh, a questo punto darei la parola um, a Lucia. Che, che guiderà un po' questa, questa nostra giornata. Solo per aggiornarvi, appunto, sono eh, attualmente già eh, collegati con noi oltre 500 ragazzi. Eh, Lucia, a te la parola, grazie. Eccoci qui. Va bene, buongiorno. Uh, grazie mille per questo invito, uh, capita diciamo pochissime volte di parlare a 500 ragazzi tutti insieme, per cui voglio dire intanto volevo salutare tutti loro e ciascuno di loro, 500 persone, 4 città, 10 istituti, incluso una scuola media, leggo, mi sembra un incredibile numero. Um, li ringrazio anche perché hanno scelto come dire, una strada particolarmente ardua, perché diciamoci la verità, capire l'Europa è una cosa particolarmente difficile. Uh, L'Europa purtroppo è nata con uh, come dire, grandi ispirazioni, appunto fin dalla, da dopo la guerra è stato un sogno, però... Uh, si è anche costruito a pezzettini, un po' di qua, un po' di lì, con contrasti, con allargamenti, con voti, con vicende non sempre comprensibili, ma soprattutto ha dentro il suo cuore... Eh, lo dico così come giornalista, altrimenti non saremmo qui. Un nucleo burocratico, è un linguaggio burocratico estremamente forte che persino per noi che l'Europa ci parliamo tutti i giorni, vedo il ministro Amendola ridere per l'appunto, poi tocca proprio a te ministro eh, sciogliere questa storia, quindi è inutile che ridi. Eh, so già chi interrogerò per primo, eh, insomma il linguaggio dell'Europa è un linguaggio estremamente complesso perché è fatto di regole e regole scritte un po' camminando sulle uova, cioè non rompere questo, non rompere quello, non rompere quell'altro. L'ultimo esempio di questa cosa e poi giusto per lanciare la palla al nostro ministro Mentor è il seguente, come sapete il recovery plan che significa 209 miliardi per l'Italia di aiuti per uscire dalla pandemia è stato qualcosa che eh, diciamo un aiuto che è equivalente al Marshall Plan, e forse probabilmente in rapporto infinitamente meno. E, e, è stato bloccato da una serie di voti sulla, da una serie di voti che, sono, eh, che avevano a che fare con lo Stato di diritto. Scusate, ma io ho un cane ho oh, un cane che deve uscire sta particolarmente arrabbiato allora capita anche questo scusate allora il, il blocco oddio prego. Milo smettila allora è un cocker va bene è un cane inglese e non rispetta la Brexit è rimasto con me quindi insomma possiamo festeggiarlo va bene allora stavo dicendo che Um, il blocco del voto per far partire appunto il recovery plan ha avuto a che fare con una clausola che è l'adesione allo Stato di diritto sappiamo molto bene che alla fine è stato trovato Ministro una soluzione però è una soluzione che in qualche modo ha preso le regole per i capelli e molte persone non sono state contente. allora prima domanda eh, al Ministro Maimendolo che deve andare via eh, a che punto siamo? Siamo tutti contenti di questa soluzione? Si è sbloccata la strada? Ed è giusto, questa è la seconda domanda, che ancora una volta due Stati che non si riconoscono nello Stato di diritto abbiano avuto un trattamento in fondo di favore, eh, nel senso che gli abbiamo dato la possibilità di avere sia i soldi sia di mantenere le proprie regole. Ministro, a te. Grazie, un saluto a te, Lucia Annunziata. Un saluto agli amici del Cespi ringraziandovi per questa opportunità di parlare a così tanti ragazzi delle scuole. Saluto anche particolarmente l'Istituto Giannone di Caserta. Eh, saluto ovviamente Antonio Parenti, mh, gli amici del Prisma e anche Maria Guerrieri che ha introdotto i lavori. Eh, mh, fammi partire con una buona notizia, Lucia. Quando si parla dell'Europa, oggi eh, possiamo annunciare che il 27, 28 e 29 dicembre l'Europa partirà con la campagna dei vaccini. che è una bella notizia annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen. Come Europa abbiamo messo insieme soldi, risorse per comprare vaccini per noi europei, ma anche per paesi fragili fuori dall'Europa e saltando tutte le tappe, bruciando tutte le tappe, inizieremo questa campagna di vaccinazione in Italia come in tutta Europa negli stessi giorni. Perché dico questo? Non solo perché siamo ovviamente sofferenti per i sacrifici, per i lutti che abbiamo vissuto per il Covid, ma perché questa esperienza del Covid, al di là del Next Generation, ci ha insegnato che essere un'isola in questo mondo è impossibile, sia per la natura della pandemia che attraversa tutti i confini, quindi non ha non chiede assolutamente nessun permesso per entrare ma perché è necessario unirsi per vincere quando ci sono queste, queste battaglie cioè se c'era una prova della necessità di essere dentro un'unione è proprio questa pandemia a marzo tu ricorderai quando è iniziata questa drammatica storia sulla sanità l'Europa partiva con 27 linguaggi differenti era la sanità era la, era la materia più sovranista che c'era in, in Europa, cioè c'era ogni ministro della sanità che si incontrava a Bruxelles ma non avevano, non c'era una politica comune. In pochi mesi abbiamo costruito non solo un coordinamento, eh, abbattendo poi tutte le tariffe l'IVA per, per la libera circolazione dei, delle, dei materiali eh, terapeutici, abbiamo messo insieme le risorse per investire nei vaccini, abbiamo fatto saltare, cioè Anni di mancanza di integrazione oggi la sanità con una sua direzione, con delle risorse appropriate, è una materia europea e non c'è nessuno che vuole tornare indietro a, al febbraio scorso perché abbiamo capito che uniti siamo molto più forti che andando ognuno per strada di per sé. In questo quadro è nato questo accordo sulle risorse, risorse per il futuro, risorse che dobbiamo utilizzare tutti allo stesso modo in tutti i paesi europei. Ovviamente quelli come l'Italia che hanno sofferto di più avranno più risorse, ma quando uno dice qual è la visione next generation è quella che abbiamo sancito insieme, dicendo che noi il futuro dell'Europa lo vogliamo eh, orientato al green, alla transizione ecologica, un sistema di produzione, di consumi che sia sostenibile e alla transizione digitale che poi è quella che oramai ci, ci orienta normalmente la vita come stiamo facendo adesso in collegamento in 600 con degli strumenti che ce lo permettono. Eh, Maria Guerriere diceva una cosa molto saggia, 70 anni fa ci siamo uniti, l'Europa distrutta dal dalla, dalla guerra si tornò a, a, a riunire, a sedersi intorno al tavolo parlando di carbone. Il paradosso della storia è che oggi l'Europa si ritrova dopo una tragedia molto potente come quella del Covid, decidendo sul green di superare il carbone, di arrivare alla neutralità energetica e climatica soprattutto da qui ai prossimi anni. Purtroppo eh, l'Europa che tu descrivi, Lucia, è vero, va avanti a volte a balzi in avanti, a volte grandi sconfitte, delusioni, pensiamo al tema dell'immigrazione, al tema di mancanza di solidarietà, accordi che si stracciano, grandi riprese, la Brexit che stiamo vivendo in queste ore, però oggi c'è un accordo forte che guarda il futuro delle nuove generazioni. In questo accordo non, ci, non parliamo solo di risorse, di soldi, parliamo anche di diritti, perché noi ci siamo uniti per far rispettare delle libertà essenziali nella carta eh, che è all'articolo 2 cioè dei trattati noi vogliamo parlare di una unità nella diversità ma che condivide ovviamente dei valori comuni anche perché se ci pensiamo la carta d'identità dell'Unione Europea nel mondo non è solo la bellezza dei, dei nostri 27 paesi o l, un grande mercato economico comune ma il fatto che noi su libertà Diritti e garanzie, siamo quelli che nel mondo non devono aver paura di, di, di, di difendersi, perché siamo una potenza normativa, si potrebbe dire dal punto di vista mondiale. Ci sono tanti paesi che non rispettano le libertà eh, per non parlare di giganti che hanno delle difficoltà, ecco, mettiamola così per essere diplomatico. Quindi noi non possiamo contravvenire a quell'accordo e se ci sono paesi che volevano bloccare questo accordo per evitare questa condizionalità secondo me hanno fatto un grave errore alla fine l'accordo che abbiamo fatto a luglio rispetta le condizionalità sullo stato di diritto cioè se un paese viola quelli che sono i principi fondanti all'articolo 2 ovviamente non riceve le risorse e mi spiace dirlo si sono stati utilizzati dei toni ideologici e anche Uh, parlando di Bruxelles come la capitale di un, in, di, di un mondo a sé stante Non è così, siamo tutti dentro la, lo, stesso, uh, lo stesso lavoro. Si firmò nell'accordo il 21 luglio l'introduzione della condizionalità per lo Stato di diritto, eh, firmato da tutti e 27 i paesi, quindi non c'è nessuno che può dire io non c'è. Poi dopo si è negoziato col Parlamento che ha voluto irrigidire ancora di più, però fornendo anche delle garanzie che sono delle garanzie che per i paesi che appunto si sentono sotto accusa possono, possono uh, utilizzare, come il ricorso alla Corte di Giustizia europea, come il freno di emergenza, che è una tecnicalità appunto per sollevare il caso. Quindi io credo che dobbiamo essere contenti dell'accordo. E Contenti significa che la condizionalità dello Stato di diritto, così come le altre condizionalità storiche, quella macroeconomica, quella ovviamente sul buon utilizzo delle risorse è oggi e da oggi da questo accordo un tema che non si può evadere, il Parlamento ha votato proprio credo in queste ore il Parlamento europeo eh, per sancire l'accordo e quindi tutti i paesi possono sì ricorrere alla Corte di Giustizia europea per, eh, per controbattere, ma il rispetto libertà e dei diritti non dico che viene prima degli interessi economici ma è connaturato al fatto che siamo Unione Europea e non siamo solo un'unione di libero scambio. Puoi specificare Ministro, scusate noi ci diamo del tutto perché un po' tutti ci conosciamo da parecchio tempo insomma, puoi specificare Ministro cos'è lo Stato di diritto e cosa sono le condizionalità per l'Europa? Quando l'Europa parla di condizionalità facci altri esempi. Eh, le condizionalità nel caso dello Stato di diritto sono ovviamente qualcosa da rispettare. Cioè, se un paese per esempio viola quelli che sono libertà eh, o garanzie, faccio un esempio, l'indipendenza della magistratura o il controllo de, dell'indipendenza dei media sta violando eh, lo Stato di diritto che è sancito nell'articolo 2 del trattato. In quel caso Uh, o il Parlamento o il Consiglio apre delle procedure eh, dove si chiede a questi paesi di rispondere perché di quelle legislazioni, perché hanno introdotto quelle norme e in quel caso si apre appunto una procedura che può sancire che questo Stato sta violando uh, utilizzando un articolo 7 che descrive la procedura, sta violando i principi dell'articolo 2. E in quel caso. Uh, questa condizionalità nuova che abbiamo introdotto dice che non solo c'è un problema in quel determinato paese, ma quel paese non può ricevere i benefici della comunità. Siamo associati, quindi si rispettano le regole. Se un paese non rispetta le regole, non ha le risorse che mettiamo insieme per far crescere la nostra economia. Quindi è un meccanismo Molto semplice, eh, si rispetta uh, la carta di associazione che è il trattato e si rispettano soprattutto i valori che noi in giro per il mondo difendiamo quando ci sono dittature, quando ci sono stati che violano le libertà civili del, delle, delle, dei singoli cittadini. Beh, questo lo dobbiamo fare innanzitutto a casa nostra. Um, io credo quindi che questa condizionalità sia positiva. Poi ci, il termine condizionalità nella... nella... La, nel linguaggio complicato, come dicevi tu, europeo può significare tante cose. Faccio un esempio banale. Eh, nel next generation italiano una condizionalità è fare le riforme. Eh, L'Unione Europea chiede all'Italia, insieme all'investimento dei soldi, dovete fare anche riforme per la giustizia o per la pubblica amministrazione. Eh, cioè una pubblica amministrazione lenta e una giustizia lenta se facessimo adesso un sondaggio con tutti i 500 ragazzi collegati io penso che non verrebbe vista come una condizionalità ma come un imperativo della classe dirigente politica italiana a tutti i livelli di fare queste riforme perché sono dei benefici per i cittadini sono delle cose giuste da, da realizzare quindi in molti casi le condizionalità che si discute a livello europeo non sono solo uh, degli scappellotti o delle restrizioni, sono degli inviti a migliorare eh, quelle che sono le strutture di una, di una società, perché se migliora l'Italia, se altri paesi fanno anche loro le riforme, migliora l'unione, eh, migliora la qualità della vita eh, per i cittadini che oramai non hanno frontiere, non hanno confini all'interno di un mercato comune. Quindi, Bisogna nei linguaggi vedere quello che è negativo, ma in alcuni casi, come sempre è sempre successo nella storia dell'Italia, alcune eh, discussioni che si fanno a Bruxelles producono eh, delle, degli elementi di riforma positivi per il nostro paese. Dire che la nuova generazione italiana deve avere una pubblica amministrazione digitale che funzioni, che arrivi immediatamente ai cittadini, non credo che sia una condizionalità, ma è un invito a migliorare noi stessi. Va bene, Ministro, io non so quanto tempo hai, però voglio dire il tuo discorso e diciamo, mi fermerei qui perché lo lascio a un punto perfetto per far entrare il rappresentante europeo in Italia della Commissione Europea, e, che vedo per l'appunto qui. E, e Quindi abbiamo un problema di, secondo me, cominciare a descrivere e il, il piano esattamente che si chiama un recovery fund eh, e che invece, eh, come dire, si chiama propriamente ehm, Next Generation EU. Perché questo doppio nome e perché ha senso, oh, come dire, forse ha senso chiamarlo in un certo. Uh, per un certo senso Recovery Fund per l'Italia e eh, Next Generation EU parlando sempre di linguaggio perché il linguaggio ragazzi è una storia molto importante quando si mettono insieme 27 Paesi, no? Cioè paesi, il linguaggio diventa veramente il luogo di battaglia di, di quale si parla, quale non si parla e quindi insomma il linguaggio è molto, una, un, vi do un consiglio, state sempre attenti a come si chiamano le cose in Europa, in questo caso noi abbiamo un piano di 209 miliardi che ha due definizioni, a lei. Eh sì, effettivamente abbiamo due definizioni, una per essere precisi è la uh, resilience and recovery facility, dunque una uh, facility non un fund, dunque una uh, quantità di denaro che in parte va appunto restituito per creare recovery e resilience, dunque per creare un'economia un diversa. Uh, fa parte più in generale di questo piano al quale, io devo dire, sono proprio attaccato come nome che è il Next Generation EU. Mm -hmm. eh, perché sono attaccato a questo nome? Beh, perché, e quindi permettetemi innanzitutto di ringraziare la presenza di tutti gli studenti e nonché di salutare il Ministro, il, segre, eh, il Senatore Fassino e, e anche eh, ringraziare il Cespi per l'occasione, eh, per per perché stiamo prendendo Soldi a prestito dai giovani. E lo, lo stiamo veramente facendo a livello europeo, è una novità, è una novità che noi come Europa prendiamo soldi a prestito nei mercati in questa misura così importante. È una novità che lo facciamo per uscire da una crisi, eh, è un obbligo morale che abbiamo tutti quanti di usare questi soldi per dare ai giovani un'Europa un e permettetemi anche un'Italia che è un motore fondamentale dell'Europa, migliore di quello che abbiamo avuto. Dunque cerchiamo credo anche in Italia di mettere l'accento sul next generation EU più che sul, uh, sul fund perché in realtà non è, un fondo, non è un fondo perduto non sono soldi a fondo perduto sono soldi che dovranno essere restituiti saranno restituiti dai cittadini europei, saranno restituiti in parte dai giovani e per rendere sopportabile questa restituzione a tutti gli europei, non solo gli italiani ma anche ai francesi, agli olandesi, ai finlandesi, agli svedesi, occorre che creiamo le condizioni in Europa per una crescita importante e sostanziale dell'economia. Dunque passare, poter uscire dalle secche dell'1%, del 2% che in questo momento parrebbero un miraggio, effettivamente per tornare a, a, a creare un'economia che cresce abbondantemente, ma che è un'economia resiliente e che da un punto di vista ambientale è un'economia verde. Non dimentichiamoci che in uno degli aspetti fondamentali di questo piano è quello di raggiungere la neutralità climatica nel 2050, sarà una rivoluzione estremamente importante per le nostre economie da, da, dover, da dover assorbire, digerire e sarà altrettanto importante creare una forza lavoro e dei cittadini europei che siano capaci di eh, interagire con questa economia da qui a 10, 15, 20 anni. Eh, parenti, può spiegarmi? Può spiegare a loro oltre che a me, perché non si finisce mai di capire eh, esattamente come funziona eh, diciamo, questa erogazione di denaro, quali sono le condizionalità, visto che adesso abbiamo capito quali, che ci sono delle condizionalità, e anche i doveri, cioè sulle condizionalità interne, il meccanismo per cui in Italia riusciremo poi ad accedere a questi 209 miliardi. Eh, faccio notare ai ragazzi che 209 miliardi sono tantissimi, probabilmente quello che noi faremo nei prossimi mesi. Poi lei ci dovrà dire anche un po' le deadline, quali sono i momenti in cui noi dobbiamo presentare i progetti e come vorrei che proprio lei ci illustrasse questo piano. Cioè, dicevo, è un meccanismo che tecnicamente può, può impattare non solo sui prossimi dieci anni, ma proprio sulla qualità della vita di questa generazione fine a fine secolo perché insomma a fine secolo avrete più o meno la mia età insomma ecco quindi sarete ancora giovani ma mettiamola così quindi se ci fa questa se ci fa questa illustrazione bene sì sicuramente e um, allora il partiamo un attimino dal punto di vista uh, cronologico una volta uh, entrato in vigore il, il bilancio uh, l'italia dovrà um, portare a Bruxelles un piano che è il Piano Nazionale eh, di, di Recovery e, resi e Resilienza eh, a inizio a questo punto inizio febbraio dell'anno dell prossimo. Eh, presentato il piano a Bruxelles la Commissione Europea ha uh, un mese, a due mesi di tempo per verificare il piano e poi passa agli stati membri del Consiglio che hanno un ulteriore mese di tempo per l'approvazione definitiva dunque parliamo più o meno a partire da oggi eh, di un piano che dovrebbe diventare operativo eh, e approvato agli inizi di eh, aprile, 2000, aprile maggio 2022, eh, 2021 eh, questo piano dovrà contenere al suo interno le le eh, i progetti eh, e anche appunto le milestone, cioè le eh, scadenze per avanzare nel corso dei progetti che diventano anche ad un certo punto condizionalità stesse del piano, nel senso che se queste milestones non vengono eh, rispettate, eh, le scadenze di pagamento che sono eh, previste nel, nell'accordo bilaterale, negli accordi che verranno fatti con, con il governo italiano, poi non eh, potranno essere rispettate. Per cui è il governo stesso che si dà eh, degli obblighi, eh, è l'Italia stessa che si dà delle, degli obiettivi specifici e questi obiettivi diventano necessari per i successivi esborsi eh, di denaro. Eh, le altre condizionalità che ci sono sono appunto che il 37% dei eh, progetti che devono essere previsti in termini di, eh, di somma di denaro, non di numero di progetti previsti al piano, debbano essere relativi alla trasformazione dell'economia in un'economia verde, il 20% nella digitalizzazione dell'economia eh, e poi che ci sia naturalmente un forte eh, eh, impatto sulla resilienza che richiede parità di genere, eh, sostenibilità dell'economia a, a lungo termine. Dunque è un, uh, è un, è un piano uh, di cui naturalmente l'ownership, la, la, la, la proprietà è italiana. Uh, è l'Italia che decide le, uh, in, in connessione, in discussione con la Commissione europea, quali sono dei realizzabili uh, obiettivi e dei tempi corretti per, la, per metterli in pratica questi obiettivi. Dopodiché, spetta l'Italia, rispettare questi obiettivi per avere i successivi sborsi di denaro. Allora, alcune domande piano piano dentro questo schema. Allora, come funziona la definizione di, dei progetti? Per esempio, io voglio fare un giornale. Eh, posso in qualche modo, da qualche parte, inserire una formulazione di una richiesta di questo tipo? O no oppure sono un giovane o una serie voglio fare un'azienda e già in qualche modo ce l'ho sulla carta eh, che fa sto facendo degli esempi banali insomma no per capire mm -hmm. che rapporto c'è tra la parte alta dei, dei piani e la parte del cittadino insomma allora voglio costruire insieme a tre miei amici un'azienda di sviluppo di app c'è un posto dove io posso portare un progetto ed avere alla fine un aiuto o sarà solo mega piani che gestisce lo Stato? Beh, l'aspetto iniziale è una relazione Unione Europea-Stato Italiano. Eh, poi bisogna andare a vedere in che modo lo Stato Italiano vorrà eh, specificare le varie, le varie azioni. Uh, io credo di aver compreso che saranno più o meno una sessantina di progetti, magari il ministro potrebbe essere più, più specifico, ma più o meno qualcosa di meno, mi dicevo, sembra di vederci. Cioè, ok, 40, 52 uh, di progetti specifici. Dunque, credo che saranno più una serie di macro progetti, cui poi mi immagino andranno uh, messi a terra anche a livello uh, di varie regioni. Però, non è l'unico strumento che esiste per finanziare anche attività um, imprenditoriali dei, dei giovani. Non dimentichiamoci che accanto al Next Generation EU è stato anche approvato il bilancio pluriennale dell'Unione Europea che prevede tantissime uh, attività e possibilità anche di finanziamento. In più ci sono i finanziamenti della Banca Europea degli investimenti. La cosa migliore per un giovane che volesse intraprendere un'attività e che ambisce ad un uh, finanziamento dell'Unione Europea per facilitare la sua attività è quella di rivolgersi alla regione in cui risiede eh, per comprendere a livello regionale meglio dove eh, possono essere reperiti eventualmente dei finanziamenti comunitari. Su questo vorrei coinvolgere Piero Fassino, perché la parola amministratore, secondo me, porta dritto dritto fassino lei è, è stato è eh, un grande amministratore ha gestito diciamo una città eh, molto importante e ancora dentro diciamo questa dimensione di gestione global, no sostanzialmente che differenza se dovesse spiegare i ragazzi che differenza c'è tra un piano e un progetto perché stiamo parlando di piani però poi ci sono i progetti qual è la differenza eh, microfono, Piero, microfono. Grazie della, della domanda. Eh, saluto anche io il Ministro Amendola, il Dottor Parenti, Maria Guerrieri e i 500 ragazzi che ci stanno seguendo e in particolare con particolare affezione saluto i ragazzi dell'Istituto Sociale di Torino che è stata la mia scuola di, di gioventù. Di gioventù. Eh, abbiamo aperto... Eh, questo nostro incontro con l'inno alla gioia. Voglio ricordare che oggi è il 250 anniversario di Beethoven, che è esattamente l'autore dell'inno alla gioia, che è l'inno eh, europeo. Allora, eh, un piano e un progetto. Beh, un piano è diciamo, la definizione di massima eh, diciamo, di come si vogliono utilizzare le risorse e di quante se ne vogliono utilizzare. Per esempio faccio un piano per la trasformazione, la transizione ecologica dell'economia e decido che stanzio 50 miliardi di euro per questa cosa. Questo è il piano. Poi, quei 50 miliardi di euro si devono tradurre in cose concrete. E quelli sono i progetti. Per cui un progetto sarà lo sviluppo dell'eolico, un altro progetto sarà la riduzione delle emissioni di CO2, un altro ancora sarà il progetto dell'energia solare, piuttosto che l'energia eh, idrica, a seconda, diciamo, di come... Eh, no? Vari progetti. Cioè, il progetto è l'estrinsecazione concreta con obiettivo, strumenti, tappe, risorse, di un piano. Allora, il recovery fund è un piano. Che stanzia? Noi stiamo parlando sempre dei 209 miliardi, ma solo per informazione ai ragazzi. I 209 miliardi sono la quota che arriva all'Italia. Eh, il recovery plan è una cosa da 1.300 miliardi circa, grosso modo tutto calcolato, no? eh, che articolato per paesi, quota per l'Italia, 209 e siamo quelli che hanno il maggior beneficio. L'altra cosa che va detta per informazione, sempre ai eh, nostri studenti, è che di questi 209 miliardi noi ne dovremo restituire la metà, perché metà di questi fondi sono a dono, cioè vengono dati e non c'è restituzione. E altra metà sono invece a restituzione, con una restituzione a lungo termine, con un tasso di interesse bassissimo e via di questo passo. Eh, noi siamo il paese che beneficia di più. Noi pigliamo 209 miliardi e tutti gli altri ne prendono di meno. Io credo che questo sia un dato politico rilevante. Dobbiamo ringraziare il governo di aver fatto una grande battaglia. Amendola è stata in prima linea come ministro degli affari europei di questa battaglia e avremo una disponibilità finanziaria gigantesca. 209 miliardi sono una bella, bella somma, no? Una bella cifra. A questo punto si tratta: il recovery plan è il piano europeo. Si tratta di tradurlo in piani nazionali che a loro volta devono essere articolati in progetti fattibili, concreti, per obiettivi, eh, sui vari temi, su cui l'Unione Europea ha anche dato delle linee guida, cioè ha detto. Attenzione cari paesi, noi vi diamo, cari nazioni, noi vi diamo questi soldi, però non usateli solo per tamponare delle falle, tanto per capirci, ma usateli per rimettere in moto lo sviluppo. Quindi, investire nell'economia green. Ah, e tra quell'altro questo è coerente con un altro obiettivo che è stato dato al Consiglio europeo dei giorni scorsi, cioè entro il 2050, la riduzione di emissioni che sono di CO2, che sono quelle che inquinano, dovrebbe arrivare al, 50%, al 55%. Uh, digitale, la digitalizzazione, che è un elemento di innovazione e di modernizzazione. Pensiamo banalissimamente. Abbiamo dovuto con la Covid-19 lavorare in smart working. Beh, abbiamo dovuto fare i conti che ci sono scuole che non hanno gli strumenti informatici che ci sono pezzi della pubblica amministrazione che non potevano fare il lavoro da casa perché non sono dotati adeguatamente degli strumenti informatici allora un grande piano di digitalizzazione che per esempio digitalizzi tutte le scuole italiane e che consenta davvero a tutti gli studenti di disporre dell'alfabeto digitale e delle tecnologie digitali questo è un grande programma, un progetto no? su cui spendere bene una parte di quei 209 miliardi No? La modernizzazione delle infrastrutture, noi questo spesso ci pensiamo, vi do un dato, salvo le stazioni ferroviarie dell'alta velocità, che peraltro poi sono in poche città, tutte le stazioni ferroviarie italiane sono state costruite prima del 1950, siamo nel 2020, cioè l'intera infrastruttura delle stazioni ferroviarie, parlo di un'infrastruttura fondamentale, no? che utilizzano milioni di persone, ha 70 anni di vita, la più giovane. Ma ce ne sono alcune che sono state costruite anche molto prima. La modernizzazione infrastrutturale del paese è fondamentale. Abbiamo l'alta velocità che arriva da Torino a Salerno, arriverà a Reggio Calabria, non hai tutta la costa tirrenica in alta velocità, non hai tutta la costa adriatica in alta velocità. Se vuoi modernizzare il paese devi affrontare questi nodi. Allora, questi 209 miliardi... Il Ministro Amendola parlava di due cose importantissime, no? efficienza della pubblica amministrazione e efficienza della giustizia. Noi siamo un Paese che ha una giustizia lenta e una pubblica amministrazione spesso inefficiente. No? Allora, spendiamo i soldi per modernizzare questi aspetti. Cioè, e poi io, io ci aggiungo, ed è fondamentale, nei piani che il governo sta predisponendo c'è, investiamo nella formazione, perché il più grande bene che noi possiamo dare a un giovane è un bagaglio di conoscenze, un bagaglio formativo alto. Guardate, c'è un modo semplice di spiegare questa cosa. Quanto tu più sai cose, tanto più sarai libero di scegliere tra più opzioni per la tua vita. Tanto meno sai cose, tanto meno avrai possibilità di scelta. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i nostri studenti eh, abbiano un bagaglio formativo alto. I grandi paesi sono diventati grandi perché investono molto nella formazione. Noi dobbiamo investire di più. Eh, questo è un altro grande progetto. Spendiamo i 209 miliardi bene così. Allora, finisco: questo è il piano che si articola in progetti e siano progetti di sviluppo, di espansione, di crescita e non solo, come dire, ammortizzatori sociali, ecco, tanto per essere chiari, no? Va bene, eh, io vorrei continuare diciamo su questo filone di chiarimento perché credo che per i ragazzi in sala sia molto interessante, anche per me devo dire, non così in dettaglio, poi alla fine si parla poco diciamo, di questo piano. Allora, parenti, torno da lei. Eh, abbiamo capito benissimo dopo l'intervento di Fassino la differenza tra un piano e un progetto ed è abbastanza chiaro ed è logico, un po' come il marcio il Marshall Plan fece un discorso sulle grandi strutture tutto sommato però noi sappiamo anche che dentro le grandi strutture del Marshall Plan alcune aziende e però anche diciamo un boost maggiore di quello degli altri non nel momento in cui fai strade e sono le automobili piuttosto nel momento in cui fai le ferrovie e sono i treni diciamo è tutto un, un, una conseguenza e... Dentro questa crisi l'Italia, come tutti i paesi, si è un po' dissanguata, insomma, no? Ed è giusto sul piano teorico che i soldi che dà l'Europa abbiano a che fare con la ricostruzione. Ma la ricostruzione è lì, qualche anno avanti, diciamo. L'aiuto alla popolazione che più ha perso economicamente dentro questa cosa però è qui e ora, io capisco che l'Europa non può dare soldi perché eh, diciamo poi si spenda eh, sullo stato spenda lì dove ha bisogno di spendere perché quello ha a che fare con un budget nazionale e ognuno si prende proprio responsabilità della propria moneta. Però forse mi domando se è possibile avere eh, volevo poi fare la domanda di nuovo anche questa, volevo girarla agli altri a tutti e tre voi se magari qui dentro non sarà poi necessario in qualche modo trovare delle tasche dove eh, attingere per l'aiuto immediato? Ma Guardi, in, in parte eh, alcuni di questi soldi arrivano in maniera diretta o indiretta eh, attraverso eh, l'azione dell'Unione Europea due cose, l'attività della Banca Centrale, per esempio, e il fondo Sure. Eh, il primo è stato un'attività un importantissima, adesso non vorrei sbagliarmi sulla, sulla quantità, ma credo che più o meno il 12-13% del debito pubblico italiano oggi sia nelle mani della Banca Centrale Europea. Dunque, la Banca Centrale che ha comprato il debito fatto dal governo italiano e l'ha comprato in misura estremamente importante nel corso eh, di quest'anno e lo ha comprato a prescindere dal tipo di eh, politica che è stata perseguita perché reputava comunque il paese solido, solido dal punto di vista finanziario e perché oggettivamente c'era una necessità di eh, effettivamente dare in parte eh, soldi in tasca alla, alla gente che sta oggettivamente soffrendo da questa, da questa crisi. Il Fondo Sure è un'altra risposta, anzi forse la prima risposta puramente sociale che è venuta dall'Europa ed è uno dei grossi cambiamenti rispetto alla crisi di dieci anni fa, quella del debito pubblico, perché è il fondo che permette il finanziamento della cassa integrazione oggi, cioè un fondo che si unisce alla cassa integrazione e le permette di, di protrarsi nel corso dei prossimi, dei prossimi mesi. Dunque ci sono alcuni eh, modalità di spesa che sono venute dalla Commissione che non vanno soltanto nei megaprogetti eh, e vanno anche ad aiutare i singoli cittadini. È chiaro che eh, questi possono essere delle, eh, dei, dei progetti, delle possibilità a corto termine. A medio e lungo termine deve esserci una ripresa economica che sia sostenuta, sostenibile e forte per poter recuperare il terreno perduto e ripagare anche i debiti, perché poi comunque i debiti rimangono da, da fiumi. Fassino. Sì, ma dunque, intanto è già stato ricordato: eh, l'Unione Europea, noi abbiamo parlato oggi, poi a me non allora può essere più chiaro e più specifico di me. Noi abbiamo parlato del recovery fund, cioè del piano di ricostruzione. Non sono gli unici soldi che l'Europa ha messo in campo. Ne ha messi tanti altri in più. BCE è stata richiamata, la Banca Centrale Europea ha comprato titoli italiani per, credo ormai, quasi una cifra sui 300 miliardi di euro, più o meno. Cioè il 12% più o meno del, del, debito, del debito italiano. Che è importantissimo, perché non solo ha comperato titoli, quindi ha messo a disposizione liquidità per il nostro Paese, ma la Banca Centrale Europea poi non fa speculazione sui mercati, quindi che la Banca Centrale Europea compri titoli, lo spiego per i ragazzi, compri titoli e li tenga, evita che i nostri titoli possano oscillare nel loro valore sui mercati internazionali, e l'oscillare nel valore non è un problema banale, perché se un pensionato ha comprato eh, 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro di un titolo, e poi quel titolo crolla ha perso i suoi soldi quindi mantenere il valore dei titoli in modo tale che non oscillino e non si abbassino è un modo per tutelare i risparmi di tutti i colori, sono milioni di italiani che hanno comperato i botti, i ccp i titoli eccetera, quindi l'intervento BCE è importante per due aspetti dà liquidità al paese quei 300 miliardi stabilizza il valore e difende quindi i risparmi dei cittadini poi c'è il SURE il SURE è un acronimo eh, è un fondo nuovo 100 miliardi sono stati stanziati per finanziare le casse integrazioni dei vari paesi, all'Italia ne sono arrivati credo 20, no? Più o meno, una ventina di miliardi credo più o meno eh. e sono 20 miliardi che arrivano per finanziare la cassa integrazione cioè per sostenere come diceva dicevi bene tu Lucia quelli che poi soffrono le conseguenze della pandemia noi abbiamo bisogno di usare i 209 miliardi per la crescita. Contemporaneamente, certo, abbiamo bisogno di pagare la cassa integrazione a quelli che sono in cassa integrazione perché le aziende sono ferme, sostenere le imprese che hanno fermato l'attività e che stanno perdendo denaro. Eh, insomma, tutte le misure di tampone. Oh, C'è una cifra che si dice poco. A oggi, a oggi, con il decreto che domani la Camera approva, che è il decreto Ristori Quater, già questo lo dice, quater vuol dire che ne abbiamo già fatti quattro, più altri decreti, il governo italiano ha stanziato, lo Stato italiano ha stanziato per sostenere persone, famiglie, imprese, 130 miliardi di euro. Per dare una cifra, siccome, come sappiamo, Covid-19 c'è anche negli altri paesi, a settembre Macron, il presidente francese, si è presentato ai suoi cittadini in una conferenza stampa televisiva e ha detto stanzieremo 15 miliardi al mese. Qualche giornale italiano ha detto eh, vedete la Francia quanto stanza. Bene, se noi abbiamo fin qui speso 130 miliardi e questa pandemia è cominciata a marzo, cioè abbiamo 8 mesi alle spalle, noi abbiamo speso più di 15 miliardi al mese va bene, per sostenere cassa integrazione, imprese, persone e tutte le cose varie. Quindi c'è un doppio fronte. C'è il fronte di tamponare le conseguenze della crisi e quindi sostenere quelli che perdono reddito, che sono fermi, cioè fare in modo che famiglie, persone e imprese non soffrano, che È quello che abbiamo fatto con i 130 miliardi che abbiamo speso, indebitando ovviamente lo Stato, perché non è che... Però era necessario. Tutti i paesi europei si stanno indebitando di più per fare le stesse cose che stiamo facendo noi per i loro cittadini. Abbiamo uno stanziamento europeo cospicuo e utilizziamolo per sostenere crescita. Quindi sono due i fronti, No, di, eh, di, eh, eh, di azione la mia prossima domanda su questo filone è al Ministro Lo fa la faccio al Ministro perché è una cosa che riguarda specificamente proprio la politica anche da approvare dentro il CDM no? uno degli esempi eh, del fatto che forse diciamo c'è una sperequazione dentro la struttura del Recovery Fund tra quello che ci chiede l'Europa e quello che sono anche dei bisogni molto immediati dell'Italia sono i famosi 9 miliardi destinati alla sanità e giustamente il ministro della sanità ha detto insomma 9 miliardi beh oh, insomma okay. sono estremamente pochi allora ministro questo obiettivamente sono pochi punto, punto primo il che porta a due domande uno ma l'Europa doveva veramente mandarci un recovery plan con le quote già fissate, per cui il 37% della spesa va alla rivoluzione ecologica e il 20% a quella digitale, diciamo, e poi i 9 miliardi in coda per il recovery per la, la sanità? Punto interrogativo. Seconda domanda. Non è che questi 9 miliardi portano come diciamo lettura tra le righe che poi per quanto riguarda la sanità dobbiamo prendere il MES perché questo lascerebbe il nostro paese con una prospettiva di copertura ma con una prospettiva, una politica diciamo una coperta politica piuttosto stretta rispetto all'Italia. Io spero che i ragazzi mi stiano seguendo credo che anche loro leggano i giornali altrimenti non si sarebbero neanche Iscritti Voi sapete ragazzi che il MES è uno dei grandi bracci di ferro che sono in corso in Italia a livello governativo. Allora, Ministro. Rispondo molto volentieri a queste domande e poi mi scuso se sì, sì. dovrò salutarvi. Io rispondo così. Alla prima domanda, se era proprio necessario stabilire i vincoli, io dico di sì perché la logica che ha portato a quell'accordo del 21 luglio è quella che descriveva adesso Fassino. C'è un bilancio di 1.100 miliardi che per l'Italia significa molto di più di 100 miliardi di euro per fare eh, progetti che vanno dalla coesione all'agricoltura, al sapere, alla difesa. C'è un bilancio. Poi c'è un altro bilancio che è quello del Next Generation dove tutti insieme abbiamo fatto debito comune perché è un debito vantaggioso in quanto l'abbiamo fatto tutti insieme, paesi un po' più ricchi e paesi meno ricchi perché ci dà dei vantaggi che abbiamo prestiti che sono a tasso quasi nullo. Ma quando si fa un patto, cioè quando si va in banca a prendere un mutuo, non è che ognuno si sceglie dove andare a vivere, si sceglie di dire vabbè, facciamo tutti insieme questo investimento. E l'investimento comune che abbiamo fatto è dire l'Europa deve diventare la potenza mondiale green, verde, di economia di nuova generazione e deve diventare una potenza mondiale sul digitale perché i nostri competitor sono molto più avanti di noi. Una volta che si fa questo accordo non è che il piano, ogni piano nazionale parlerà d'altro in Spagna faranno qualcosa, in Francia, no, faremo tutti, green e digitale, cioè investiremo tutti su energia, trasporti, uh, lotta all'inquinamento climatico, investiremo anche sulle fragilità del nostro territorio, noi abbiamo un territorio pieno di dissesto idrogeologico, sprechiamo l'acqua, uh, ci commuoviamo tutti per Friday for Future e poi spesso non mettiamo i soldi per, per rendere il nostro territorio meno fragile, e meno franoso. Quindi, l'accordo del 21 luglio ha questi vincoli abbiamo una visione comune 60% delle risorse la commissione dice 37 io dico 40 perché 37 non ho mai capito da dove esce quindi per me è 40 al 60% dobbiamo investire tutti nella stessa direzione poi ci sono le quote ovviamente sulla coesione che è il grande terzo capitolo la coesione significa aiutare quelli più in difficoltà a fare operazioni poi ci sono altri capitoli nazionali in base sempre alle linee guida europee non è che qualche paese con questi soldi ci può fare qualcosa così di testa sua si deve sempre confrontare con Bruxelles io credo che sui saldi ecco, per gli altri capitoli il governo presenterà una proposta a breve il Parlamento il Parlamento è sovrano gli attori sociali possono discutere ma eh, se togliamo quei 135 miliardi, se togliamo i 30 miliardi per unire il Paese con le ferrovie, perché abbiamo un Paese che non è unito, ferrovie e porti sono la priorità del Parlamento, io dico che sulla sanità, di cui non sono solo 9 miliardi perché sono solo 9 miliardi per gli investimenti, poi ci sono altri 5 che sono per, dentro l'operazione green per la ristrutturazione e l'efficientamento del patrimonio pubblico, quindi... Eh, anche lì c'è una dota importante per gli ospedali intesi come strutture esistenti. Eh, io dico si può aumentare, discutiamo non figurarsi, sono proposte, le proposte vanno emendate, però attenzione, nel Next Generation ci sono le spese per investimento, la sanità ogni anno, l'Italia spende 117 miliardi, credo Piero mi correggerà, di, di bilancio sulla sanità ma nel next generation non si possono fare le assunzioni dei medici, non si possono fare spesa corrente la sanità, si deve concentrare tutte le risorse per fare spesa di investimento sul patrimonio, come ho detto, e sulla medicina di territorio, sulla tecnologia avanzata, la telemedicina, cioè costruire una medicina e una sanità pubblica più vicina ai territori. Questi 14 miliardi sono pochi, discutiamo, io eh, non sono aperto a qualsiasi dibattito e contributo, figurarsi, però che si capisca la logica di come sono utilizzati questi soldi, perché non si possono fare assunzioni. Alcuni io leggo, no, nella sanità bisogna fare assunzioni. Non si possono fare con Next Generation. Quello si possono fare con altri elementi del bilancio. Se devo dire la mia, eh, per salutarvi, l'unico capitolo, l'unica un linea guida che per me è intoccabile, è quello che riguarda eh, gli asili nido, scuole primarie e secondarie, potenziamento della didattica, università, STEM, capacità di nuovo rapporto nel trasferimento tecnologico tra università e impresa. Quel capitolo di 22-23 miliardi e passa, quello è il next generation, perché io credo che l'unico elemento su cui far leva per far forte le giovani generazioni è tutto lì. E quindi nella discussione sui saldi, la proposta, il Parlamento ovviamente modificherà, si discuterà con i sindacati, gli industriali, con tutti gli attori sociali, però attenzione a leggere bene le specifiche delle linee guida e a concentrarsi anche su punti di grande debolezza in Italia che sono quelli della, del sapere, della ricerca scientifica, della presenza stessa di strutture. Noi abbiamo un livello di asili, mi, me, di asili nido che sono inferiori a 10 punti alla media europea. E quindi in tante parti d'Italia dobbiamo fare, non solo costruire, ma dobbiamo rendere anche quei luoghi i, i fabbriche del futuro, e lì c'è il next generation. Però, eh, ripeto, eh, discuteremo per le prossime settimane. Parenti è ottimista che per i primi di febbraio tutto il percorso verrà finito. Io non sono tanto ottimista perché... C'è da, ecco lo che non c'è un giornalista. In, iniziato, iniziato, iniziato. Mai... Eh? No, <ride> no per, sa perché? perché? Perché c'è da discutere in trilogo il regolamento del recovery tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Secondo me si andrà a fine gennaio, inizio febbraio. Poi tutto, ci sono le tecnicalità, però tutto sommato il cronoprogramma. Eh, presentato e settimana o in più settimana in meno ci siamo a fine febbraio credo che partirà la presentazione dei piani quello che conta è in queste prossime giornate una volta superata la verifica politica mettiamoci sotto a lavorare e discutiamo del futuro del paese io vi devo salutare e vi ringrazio ancora grazie a te Lucia grazie Ministro arrivederci a presto allora Ciao. Sono parenti, ci serve adesso che lei dica invece perché l'Europa ha dato questa struttura um, al recovery plan, e perché diciamo questa cioè, è stata, cioè c'è un problema di fiducia, di controllo, di dirigismo magari eccessivo uh, e infine la storia del MES, l'Europa come la vede questa nostra discussione interna? Allora, um, la, la struttura è nata in realtà da una uh, estrapolazione diretta delle priorità della Commissione europea. La, la, la Presidente von der Leyen, nel suo uh, discorso al Parlamento, quando è stata eletta al Parlamento, ha chiaramente messo l'accento sulla transizione verde e il digitale. E uh, la situazione, credo, mondiale lo sta rendendo palese. Abbiamo bisogno di effettivamente eh, cambiare il nostro sistema di produzione, favorire un'economia circolare, dunque che non spreca più eh, risorse e in questo l'Europa ha un vantaggio, se vogliamo, compara comparato, nel senso ha un'opportunità, un una marcia in più rispetto a tante altre zone del mondo perché ha un'economia industriale ancora in grandissima parte e perché eh, siamo stati dei promotori anche degli accordi di Parigi sul clima. Dunque da qui un po' l'enfasi eh, soprattutto sulla uh, trasformazione verde delle nostre, delle nostre economie che è una grandissima rivoluzione industriale fondamentalmente, diventata di fatto la politica industriale dell'Unione dell Europea. E in alcune zone c'è anche da recuperare terreno, pensiamo alle batterie per le automobili dove oggi c'è una forte... Ehm, presenza o eh, giapponese o americana. Dunque c'è un è tutta una, un volano di crescita economico che viene, che viene individuato fondamentalmente insieme al digitale, appunto per dare una uh, sostenibilità alla ripresa economica, non solo ambientale, ma anche da un, vista, da un punto di vista economico. I paletti, le milestone di cui parlavamo prima, beh quello è eh, in parte eh, la cultura burocratica effettivamente della, della Commissione Europea che quando dà soldi per dei progetti prevede appunto che i pagamenti vengano fatti a seconda dello stato di avanzamento dei progetti stessi. Molti di questi progetti, soprattutto quelli previsti con il recovery fund, non sono più cofinanziamenti, sono finanziamenti diretti dati dalla Commissione Europea per cui chiaramente tutto questo per di più voi vi ricorderete sicuramente il dibattito che c'era tra frugali e non frugali aver messo questa serie di eh, paletti erano anche delle garanzie per quei paesi che avevano qualche dubbio sull'utilizzo um, sull da parte eh, di altri membri dell'Unione Europea di una così ma importante massa di, di denaro. Dunque è questo ha anche un effetto Vogliamo dire così, di, calm, di calmierante verso alcune zone dell'Europa. Dell Il dibattito eh, sul MES dal punto di vista delle istituzioni, istituzioni europee sono agnostiche in questo, nel senso che è, una, eh, è chiaramente un fondo che viene messo a disposizione del paese, eh, viene messo a disposizione con l'unica condizionalità che sia utilizzato per le finalità previste, che sono quelle della sanità. Uh, e aspetta poi al Paese stesso decidere se utilizzarlo o non utilizzarlo. Uh, chiaramente in giro per l'Europa uh, credo che le opinioni siano variegate sul fatto che si, uh, che si sia o meno utilizzato, come nel caso dell'Italia, questa somma di denaro a fronte di una, uh, di una situazione così difficile, soprattutto nel settore sanitario. Però questa è una responsabilità uh, delle forze politiche e sono le forze politiche che dovranno poi eventualmente rispondere di fronte agli elettori se verranno reputate eh, insufficienti in questo, eh, in questo, da questo punto di vista. Spero che i ragazzi presenti abbiano apprezzato con quale linguaggio preciso e contemporaneamente ovattato i funzionari europei, i rappresentanti europei, i funzionari, sembra una parola antica, riescono a scavallare temi così complicati quali questo scontro praticamente a fuoco che c'è sul MES. Va bene, allora, adesso io farei una girata di pagina, Fassino, comincerei con te. E, e diciamo stiamo parlando della salute dei cittadini ma che dire della salute dell'europa nel senso che questa pandemia però forse su questo sei d'accordo con me ha uh, uh, per certi versi politicamente dico una cosa che può sembrare quasi di cattivo gusto ma insomma Politicamente ha fatto bene all'Europa, no? Cioè, ha fatto male ai cittadini, ma sta facendo bene all'Europa come istituzione. Nel senso, che noi avevamo l'anno scorso, due anni fa, l'Europa era veramente incancrenita su uno scontro fortissimo su quello che veniva chiamata la decadenza del globalismo e quindi l'abolizione la delle frontiere, diciamo. Poi, un po' più semplificata, in maniera un po' più semplificata, era bloccata in un discorso tra Unità europea e risorgenza dei nazionalismi. Arriva il virus che è stato un po' un, come dire un invio di un avvertimento di Dio anche alle istituzioni della serie State insieme. Quindi si può dire che oggi l'Europa, Piero abbia ritrovato un proprio Ubicon System, che abbia ritrovato una propria missione e che sia più fluidamente insieme dell'anno scorso, per esempio, prima della pandemia. ecco. Sì, ma dunque è già stato detto prima, eh, quando ci sono delle sfide le nazioni europee si rendono conto che affrontarle da sole è più difficile e si mettono insieme. Tutto il processo di unità europea dal, dai trattati di Roma del 1957, quando è cominciato questo processo di integrazione ad oggi, è, è, conferma questa regola. L'Europa accresce il suo livello di integrazione, si unisce di più ogni volta che è di fronte a una sfida. No? Facciamo un esempio, noi oggi abbiamo tutti in tasca l'euro. L'euro fu deciso all'indomani della caduta del muro di Berlino. no? Cambiava il mondo, cambiava l'Europa, la necessità di un salto in avanti nel processo di integrazione, in un momento in cui l'Europa ridisegnava tutto il suo profilo, e avere una sola moneta tutti in tasca, la stessa moneta in tasca, era un grande fatto di coesione. No? E fatto questo esempio, ma ne potremmo fare tanti altri. Vi faccio un esempio che secondo me è significativo. Eh, la politica di difesa è una classica materia nella quale ogni paese è assolutamente geloso della sua sovranità, giusto? Perché si tratta delle forze armate, della difesa del paese. Cioè. Quindi la politica di difesa è stata esclusa per 60 anni, 60 anni di più da qualsiasi tavolo europeo. In Europa, lo dico per i ragazzi, c'è la riunione dei ministri del lavoro, la riunione dei ministri degli esteri, la riunione dei ministri della sanità, la riunione dei ministri dell'agricoltura, per concordare e concertare le politiche. Non c'era la riunione dei ministri della difesa, perché si riteneva che la difesa fosse una prerogativa nazionale e l'Europa non ci doveva mettere il becco. Poi, qualche anno fa... Guardando quello che succedeva nel Mediterraneo e tutte le instabilità e le crisi, guardando al conflitto della Russia e dell'Ucraina, guardando che sono tutti conflitti ai confini con l'Europa, guardando al terrorismo internazionale, si è cominciato a dire ma se forse questo tema della sicurezza della difesa europea lo affrontassimo insieme? E si è cominciato in quattro. Italia, Germania, Spagna e Francia che fecero due anni e mezzo fa una prima dichiarazione dicendo noi siamo per costruire una politica di difesa comune. Due anni dopo, l'atto fondativo della politica di sicurezza comune è stato firmato da 25 paesi su 28. In quel momento c'era ancora l'Inghilterra. I due che non hanno firmato sono due paesi che nella loro costituzione hanno il vincolo della neutralità. In due anni una materia che sembrava come dire che non se ne potesse discutere a Bruxelles è diventata una materia su cui invece si, si comincia a lavorare insieme. Allora questo è il tema. Noi viviamo in un mondo grande. Noi dobbiamo fare i conti con la Cina. Un miliardo e trecento milioni di persone e una crescita dell'economia di 7-10 punti del PIL anno. Abbiamo bisogno di fare i conti con l'India, un miliardo di persone, una crescita economica anche lì di 6, 7, 8 punti di pila all'anno, che è il triplo di quello quadruplo di cosa mediamente cresce l'Europa che non cresce più del 2% quando va bene. Abbiamo bisogno di fare i conti con mille paesi che si sono affacciati nell'economia mondiale che una volta non c'erano, no? L'Angola, il Mozambico, il Sudafrica, il Nigeria, il Vietnam, sono tutti attori dell'economia mondiale oggi, no? C'è un paese europeo che da solo è in grado di fare i conti con queste dimensioni? No. Neanche la Germania, che è il paese più potente e anche più grande dell'Unione Europea, è da solo in grado di fare i conti con la Cina. Mentre se l'Unione Europea mette a fattor comune tutto quello che ha, cioè un'Europa di 500 milioni di persone mette insieme il suo potenziale tecnologico, produttivo, finanziario, sociale. L'Europa è il soggetto più forte del mondo, più degli Stati Uniti, se mette insieme le cose. Però questa è la sfida. E Covid ce l'ha detto, Amendola giustamente, ha giustamente ricordato prima una cosa che abbiamo visto. Quando è cominciata questa pandemia non c'era nessun coordinamento sanitario a livello europeo. La pandemia ci ha obbligato a, a, a metterci insieme perché colpiva tutti nello stesso modo, era assurdo che ognuno rispondesse per i fatti suoi, era necessaria una politica di coordinamento fino al fatto che adesso decideremo di vaccinare, di cominciare a vaccinare tutti insieme lo stesso giorno, che l'Europa ha comprato vaccini per tutti, eccetera, eccetera. No. Allora, questo cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno di un... la dico così. In un mondo grande non puoi essere piccolo. E quelli che sono contro l'Unione Europea pensano che se mi faccio più piccolo mi difendo meglio. No, in un mondo grande se ti fai piccolo sei solo più piccolo e sei ancora più debole. In un mondo grande devi darti la dimensione per stare nel mondo grande. Se vuoi combattere devi darti il fisico, scusate l'espressione un po' chiara. E questo è il punto. Oggi l'Europa è questo, non ancora. L'Europa è un processo, eh. il processo di costruzione europea, la costruzione europea è un processo per passi successivi. Un, un diplomatico che, che ha lavorato con me molti anni, che pur, purtroppo è scomparso giovane, mi diceva sempre, una, una bella metafora, il processo di integrazione europea è come le maree. L'acqua va avanti, poi si tira un po', poi va più avanti, poi si ritira un po', poi va più avanti, no? È così. Il processo di integrazione europea è per tappe successive, perché tu devi mettere insieme le volontà, le politiche, eccetera, eccetera di 27 paesi. E' chiaro che non è che per il solo fatto che razionalmente tutti capiscono che bisogna mettersi insieme il minuto dopo tutti sono insieme. No, perché ogni paese ha i suoi interessi, le sue politiche interne, la sua geografia politica interna, no, Fare i conti con una complessità. Abbiamo un problema in più rispetto a quando io sento dire gli Stati Uniti d'Europa, che è una bella espressione che vuol dire mettersi insieme, mi viene sempre in mente che una delle cose più fondamentali che ha facilitato gli Stati Uniti d'Europa è che parlano tutti la stessa lingua. Parlano tutti inglese o americano. No? Noi abbiamo 27... Lingue diverse, un po' più complicato, no? Tant'è vero che siamo nel paradosso che adesso stiamo. l'unica lingua che parliamo tutti per comunicare è la lingua di un paese che se ne va, cioè che è l'inglese. Ma so, <ride> È un paradosso, ma è così. No? Allora, è un processo e abbiamo bisogno di accelerarlo. Vedete, a me è venuta in mente in questi giorni questa metafora che vi offro. Agli studenti che hanno, come dire... Eh, Studi di storia più recenti di noi, sarà più facile comprendere questa metafora. Nel Rinascimento l'Italia era il paese dove si viveva meglio in quell'Europa di quel tempo. I grandi artisti erano qui, la produzione culturale e artistica era qui, le banche, le prime banche europee sono nate qui. Se si va a vedere qual era il livello di vita media in Europa, in in Italia si aveva meglio che negli altri paesi europei, anche quando si era poveri, era un posto che si aveva bene. Ma era talmente frammentato politicamente, come avete studiato, che a un certo punto, che l'Italia non contava nulla nella, nelle politiche di potenza del tempo, a un certo punto venne dalla Francia uno a metterci d'accordo che era Carlo VIII, giusto? Ecco, Evitiamo di avere anche oggi, nel 2020, un Carlo VIII che viene a metterci d'accordo. Proviamo invece a costruire no, una unità vera dell'Empio. Della, naturalmente, per passi successivi, però essenziali, come abbiamo visto nel Covid. Vi faccio un esempio, perché questo è un esempio molto concreto. Noi tutti i giorni, voi leggete sui giornali tutti i giorni, la crisi della Libia, o la guerra civile in Siria, o le varie instabilità nel Mediterraneo, L'Unione Europea si è data una politica estera, si è dato perfino un ministro degli esteri che si chiama alto rappresentante. Però l'Unione Europea ha una voce debolissima. Perché? Perché ogni Stato europeo preferisce privilegiare la propria politica estera rispetto a una politica estera europea e per cui sulla Libia l'Unione Europea non riesce a essere efficace perché l'Italia, la Francia, la Germania, quell'altro, ognuno tende a perseguire una propria politica Inefficace. Abbiamo bisogno di avere una politica comune europea se vogliamo incidere. Perché se invece pensiamo che ogni paese da solo ce la fa, non è così. Non è così. No? E tanto è vero che dopo che sulla Libia siamo andati avanti per un po' di anni con ogni paese che faceva i fatti suoi, adesso stiamo finalmente cercando di costruire una posizione europea per incidere. E questo significa, però appunto, fare e darsi anche gli strumenti. Stando all'esempio della politica europea, in Europa ci sono materie che si decidono a maggioranza e materie che si decidono all'unanimità. La politica estera, per la sua debolezza, per la sua scusate, delicatezza, si decide all'unanimità. Ma decide all'unanimità in 27 vuol dire che tu concedi il diritto di veto a uno. E quindi sei debole. Basta che uno dica non sono d'accordo, tu non sei più in grado di avere una posizione. Cominciamo anche in politica estera a decidere a maggioranza, non al 51% naturalmente, a due terzi, ma così. Cioè ti dai delle politiche, ti dai degli strumenti, cioè costruisci una, una, tua, stessa, una tua soggettività. E questa è la sfida vera. E Covid ci ha dimostrato che bisogna andare su questa strada. Quindi quell'Europa, io Torno alla domanda di Lucia. Sì, è vero, la pandemia ci ha aiutato, paradossalmente, a prendere consapevolezza che abbiamo bisogno di un'Europa più coesa, più forte, più integrata, perché la somma solo delle nazioni europee da sola non è sufficiente. Abbiamo bisogno di qualcosa di più di una somma, no? di un'integrazione, di, un, di una forza. E, e io penso che, che Covid si spinge in questa direzione. Poi dirlo, come io lo sto dicendo, è facile, farlo è complicatissimo, perché si sta mettere insieme appunto le esigenze di 27 paesi, però si può fare. In tanti campi lo abbiamo fatto in questi 60 anni che ci separano da 57, cioè da quando il percorso è cominciato, e dobbiamo continuare su questa strada, passo dopo passo, per passi successivi, per approssimazioni successive, che è il metodo con cui... Si costruisce un'unità sul consenso, però non c'è un'altra strada. Non c'è un'altra strada. Quindi quelli che spiegano che è meglio se l'Italia esce dall'euro, esce dall'Europa, perché se è da sola si difende meglio, dicono una cosa non vera. In un mondo grande, se sei solo e piccolo, sei più debole e più indifeso. E quindi in un mondo grande ti devi dare dimensioni di scala per stare in un mondo grande. L'Europa ha la forza se mette insieme le sue risorse per esserlo grazie Fassino io ci stiamo avviando veramente alla conclusione abbiamo sette minuti io per cortesia istituzionale anche lascerei la parola al capo della delegazione della Commissione Europea qui eh, dottor Antonio Parenti stessa questione insomma la paura della caduta della frammentazione sotto i colpi del nazionalismo, mi sembra sia abbastanza passata, o no? O sono troppo ottimista, insieme a Piero Fassino, su questo, insomma? Beh, eh, no, non credo che lei sia troppo ottimista. Credo che questi anni abbiano dimostrato in maniera eh, palese che il populismo non porta dei grandi risultati, francamente. La, eh, riprendo quello che diceva l'onorevole Fassino un secondo fa, ricordando quello che eh, spesso dice il, il ministro degli esteri tedesco quando entra in Consiglio europeo, dice in questo, che è l'organo in cui si incontrano tutti i ministri. fa In questo Consiglio ci sono dei paesi piccoli e paesi che non si sono ancora resi conto di essere tali. E, e, ed, è una, eh, ed è una verità, nel senso che siamo... Un, troppo deboli, divisi e possiamo essere molto forti quando, lo siamo, quando siamo assieme eh, io ho lavorato prima di venire qui nell'ambito del commercio internazionale, quando eh, rappresento l'Unione Europea, io rappresento veramente l'Unione Europea, 27 paesi eh, che sanno che quello che io racconto è la posizione comune di 27 perché la posizione è presa a maggioranza e quello che l'Unione Europea ha fatto in questi 5 Prego. Bisogna, no? Bisogna spiegare agli studenti che sì. ci sono alcune materie, come certo. il commercio internazionale, in cui l'Europa ha una sovranità vera, cioè quando Questo. parla, parla a nome dei 27, che è un buon esempio che lei faceva. Sì, è, è vero, ha perfettamente ragione. Sì, ci sono materie come queste, come la concorrenza. Guardate quello che è uscito ieri eh, come proposta della Commissione europea in materia di concorrenza per ad esempio il, tutto quello che è digitale, dove la Commissione dice attenzione Google, attenzione Amazon, attenzione altre compagnie, se non rispettate le regole europee noi vi chiederemo di smembrarvi o di non operare nel, nel territorio europeo. Dunque da 27, se si crea un'unità, questa unità è fortissima. Uh, è sufficiente, è passata, è passata la nottata per usare un uh, neofemismo eh, Siamo a metà del guardo, diciamo che si vede la luce, eh, eh, e credo che sia importante che eh, continuiamo ad andare in quella, uh, in quella direzione e, e, e vedere che, uh, e portarci dietro i giovani. Uh, L'Europa non è eh, non è soltanto uh, uh, i fondi che vengono dati oggi deve essere qualcosa ed è qualcosa di più eh, deve essere un sogno di, di creare effettivamente una, una zona del mondo che promuove i diritti umani che li fa rispettare al suo interno che, che promuove la democrazia che promuove la diversità eh, e che difende questi valori con tutti i modi possibili perché da questo punto di vista da Helsinki a Palermo da Budapest a, a, a, a Lisbona siamo molto, ma molto più vicini di quanto ci distanzino le, le nostre lingue differenti. In questo siamo veramente europei. Quando riusciremo a tradurre questo in co totale coesione politica è una, è una cosa che francamente non le, non le so dire, però bisogna lavorarci, bisogna arrivarci. Oh, oh, vorrei fare un pistolotto finale anch'io io, ragazzi, facendo una cosa anche molto pragmatica. Sappiate, ragazzi, che mentre i posti di lavoro italiani scenderanno, non perché siamo in crisi, ma perché cambia la struttura dell'economia, si ristruttureranno, eccetera. Uno dei posti a cui poter osservare e anche poter trovare posti sarà nell'unico governo che più o meno già adesso ha. Più voce in capitolo di tutti gli altri governi che è l'europa quindi occupatevi dell'europa per quel che mi riguarda molti di voi probabilmente lo sanno già perché sono stati lì uh, bruxelles è una delle città oggi più vive più attive più piene di ragazzi più capaci di attirare tutti i talenti anche i, i talenti meno talentosi cioè è, l'europa per quel che mi riguarda visto dal punto di vista dei giovani è un posto effettivamente se si può dire dopo che abbiamo visto tutti questi burocrati parlare in questa cosa è veramente eccitante molto più di fassina di parenti che del ministro sto scherzando naturalmente va bene io posso, posso chiudere qui che mi dici frigeri Grazie, grazie mille Lucia, grazie a tutti quanti, eh, grazie perché eh, intanto mh, abbiamo avuto degli interlocutori di, di, di livello elevato, vi ringrazio veramente e vi ringrazio perché mh, eh, in questo spazio, in questo tempo, mh, insomma è stato un po' un esempio di come, eh, di, di, di riflessione, di confronto su tema, un tema che non è banale, quello dell'Europa, che a volte appare molto distante da noi ma in realtà entra veramente eh, molto nelle nostre, nella, nella nostra quotidianità nel, nella vita di ogni giorno e per cui no, non rubo altro tempo ringrazio davvero tutti quanti ai ragazzi dico ci rivediamo appunto nei, nei diversi percorsi eh, in questa modalità che ci coinvolgerà insomma eh, in, questo, in questo ulteriore anno sperando appunto che che insomma con l'estate si possa ritornare tutti a una normalità e approfitto anche per fare a tutti un augurio per queste feste da parte del CESFI, da parte di tutti e grazie ancora a tutti quanti grazie. grazie, buon anno e buon Natale a tutti Grazie, grazie Grazie a voi, grazie a voi. Sperando in un 2021 buon... migliore di questo terribile 2020 Grazie